Facciamo il microfono. Sì. Dovremmo esserci. Ci sono? Io non mi vedo. <ride> ci siamo, ci siamo. Che... Ci, ci siamo. Ci siamo, ci Bene? Allora mi fido di voi. Sì, okay. <ride> sì, vediamo, vediamo, siamo in diretta. No, però, però dopo per le condivisioni devo proprio vedere... 5 ore d'oro. Sì, sì, ci siamo, ci siamo. Ci siamo. Ciao, allora, okay. È ok, ottimo. Il telefonino è spento. Allora, buonasera a tutti, buon inizio 2022, un augurio a tutti. e Stasera siamo qui, come sempre, come detto, tutti i mercoledì, a presentarvi la nostra opportunità di guadagno, la nostra opportunità di cambiamento di vita la nostra opportunità che ci potrà portare quel famoso sogno che tutti noi ormai vogliamo, la sicurezza finanziaria, perché penso che ormai è inutile dirlo, la sicurezza finanziaria è ciò che manca di più a tutti noi stasera faccio la presentazione con i miei leader di riferimento, Carla Rappone e Matteo Galleri, che mi sosteneranno anche in eventuali, magari piccoli accorgimenti oppure anche riflessioni che potremo fare insieme. Ciao Carla e ciao Matteo. Ciao Chiara, ciao. buonasera, buonasera a tutti. Ciao Chiara, ciao a tutti e sì, buon inizio anno a tutti anche se è iniziato già ormai da 12 giorni, però ecco noi siamo adesso in diretta quindi approfittiamo per salutare quindi, tutti. Buon anno a tutti, anno. Il 2022 sarà un anno scoppiettante. Assolutamente sì e quindi siamo qua insieme a Chiara, grazie Chiara, insomma, di averci invitato e per come ha anticipato già Chiara per presentare un'opportunità di guadagno strepitosa che, insomma, che noi facciamo da anni e ne siamo sempre eh, più felici ed orgogliosi e siamo felici perché tante persone potranno ascoltare queste informazioni che magari non conoscono e potranno approfittarne, no? Per esatto. scoprire questa opportunità. Esatto. E quindi io direi, ascoltiamo queste ascoltiamo informazioni. Ascoltiamo la nostra fantastica leader, Chiara. <ride> quindi a te, Chiara. Ok, quindi partiamo con la presentazione. Io faccio condivido le slide, mi fate magari una voce che se si vedono bene. Allora, dall'inizio... Abbiamo un po' i... ok. Ok. Si vedono bene? Si Perfetto. qui la vediamo. Quindi, come vi dicevo sì, prima, siamo qui per approcciare, per conoscere un'opportunità, l'opportunità del XXI secolo, quindi un nuovo modo per dare vita ai nostri sogni. Ciascuno di noi ha dei, ha dei sogni, ciascuno di noi sta vivendo questo periodo un po' particolare e quindi sicuramente la sicurezza, la mancanza di sicurezza finanziaria e guadagni che non ci permettono comunque di vivere una vita tranquilla e serena fa parte un po' di tutti noi. Quindi con questa opportunità noi capiremo come potremo creare una nuova fonte di guadagno usando le tecnologie. Chi siamo noi? Noi siamo un gruppo di persone molto affiatate, siamo una community, una community che utilizza appunto le tecnologie per dare concretezza e quindi realizzare questi sogni e per avere una crescita personale e professionale. Ci aspiriamo molto... A dei personaggi che comunque nella vita hanno avuto successo quindi ci ispiriamo a personaggi come investitori e in uomini di come Robert Kibosaki o Warren Buffett. Sono due personaggi che comunque uno è un imprenditore, un investitore americano, l'altro, come sappiamo, è la persona più, la seconda persona più ricca d'America comunque hanno fatto della loro vita un grande successo e cosa ci insegnano più che insegnarci ci hanno voluto proprio far capire e quindi ribadire un concetto che ci sembra molto semplice ma che forse non lo è nella testa di tutti che per guadagnare denaro ci sono solo quattro modi infatti noi spesso o meglio forse lo diamo per scontato che il denaro noi lo prendiamo da uno stipendio perché il 95 per cento delle persone le, il denaro lo riceve appunto dal lavoro dipendente quando un operaio, un impiegato oppure da un lavoro autonomo con la partita iva cosa distinguono questa cosa distingue questa, questa categoria di persone quindi il 95 per cento di noi è che eh, un lavoratore dipendente scambia il proprio tempo quindi le proprie ore in cambio di denaro quindi a otto ore c'è una parità di, di guadagno che non sempre può essere, può essere il, la soluzione giusta perché tutti noi magari lavoriamo 12-11 ore al giorno e lo stipendio è sempre quello. Per non parlare poi delle partite ive che soprattutto in questo periodo il lavoro autonomo ne ha risentito molto di questa crisi perché è vero che magari a fronte di più ore riescono a incamerare più guadagni però è anche vero che sono sommersi da tasse da una burocrazia che è infinita insomma da una serie di problematiche che non fa vivere il lavoratore autonomo non gli permette di vivere una vita serena e tranquilla ma anche negli ultimi tempi anche il lavoro autonomo ahimè che una volta il ceto medio-alto eh, sente la mancanza di sicurezza finanziaria. Quindi questi due personaggi cosa ci vogliono far capire bene? Questa distinzione, perché solo il 95%, il 95 vive, in questo, vive e guadagna con queste tipologie di, di, di guadagno, solo il 5% si è affidato a dei sistemi che permettono di guadagnare in modo completamente diverso, come il titolare di un sistema di franchise che può essere come un McDonald's oppure un network che è il nostro caso. Con questo sistema la persona non usa più le ore, il tempo per guadagnare, ma approfitta del, di vari sistemi che vedremo più avanti, come le tecnologie, la rete globale, le aziende che hanno deciso di adottare un sistema semplice di vendita per guadagnare. Oppure gli investitori, che sono le persone che hanno dei capitali, che investono i loro soldi, quindi in borsa, in oro, in cripto, e quindi usano il denaro per generare altri guadagni. Dicevo appunto che questi sistemi di, di lavoro, come che sono semplici, che noi adottiamo come il network marketing, è appunto un sistema di vendita che molte aziende, anni fa in America, tante aziende sono partite con questo sistema, ma molte aziende si stanno avvicinando a questa industria. Che, come si vede da questa slide, è l'industria che vende di più e fattura di più di tutte le altre industrie. Nella nostra mente ora c'è che magari è il calcio dove noi vediamo le persone che si arricchiscono e abbiamo i grandi milionari, oppure nel cinema, nel videogame, chi li costruisce, insomma in tutti quegli altri settori che nella nostra testa veramente eh, crea ricchezza. Invece guardate un po', è proprio il network marketing che crea la ricchezza maggiore di tutte le altre industrie. Ma perché crea questa ricchezza? Perché è basato su un, una caratteristica molto semplice che è il passaparola. Il passaparola è il lavoro che noi facciamo da sempre, noi condividiamo con tutte le persone qualsiasi cosa ci riguardi della, della nostra vita, mangiamo una pizza buona in un ristorante... Eh, praticamente condividiamo con le persone che ci stanno vicino questa pizzeria quindi portiamo nuovi clienti da un paio di scarpe che abbiamo visto in un negozio bellissimo mandiamo altre persone eccetera eccetera insomma è il lavoro che noi facciamo da quando siamo nati quindi la semplicità sta proprio in questo io acquirente a, eh, compro, acquisto un prodotto o mi fornisco di un servizio di un'azienda ne sono così entusiasmo che lo condivido con altre persone che a loro volta rimarranno soddisfatte e a loro volta condivideranno con altre persone creando così una duplicazione di questo metodo, aumentando così il fatturato delle aziende e apportando guadagni alle persone che decidono di avvicinarsi alle aziende che utilizzano il network market quindi il passaparola lavoro che noi facciamo da sempre, con queste aziende possiamo utilizzarlo per essere, per guadagnare e quindi crearci una nostra attività. Noi abbiamo scelto appunto un'azienda che ha adottato questo sistema di distribuzione e ora andiamo a vedere il prodotto. Il prodotto è l'oro 24 carati massima di purezza. È un prodotto che può creare, ci può creare sicuramente la nostra finan sicurezza finanziaria. Perché? Perché è l'asset più redditizio al mondo, da sempre considerato il bene e il rifugio per eccellenza. È un bene che stor storicamente l'oro ha dimostrato la sua capacità di superare le crisi economiche e finanziarie. L'oro in questi anni di crisi, ormai siamo in crisi dal 2001, da quando sono cadute le torri gemelle, per poi avere la bolla finanziaria del 2008, in ultimo il coronavirus che ci ha forse dato la mazzata finale, l'oro è aumentato, l'oro aumenta e cresce sempre il suo valore, tanto che personaggi, come vi dicevamo prima, che tutti conosciamo con Warren Buffett, che è la persona più ricca al mondo, la seconda persona più ricca al mondo d'America, l'anno scorso con, ha convertito parecchi suoi capitali in oro. Quindi l'oro è un metallo eterno, che aumenta il suo valore nel tempo ed è altamente liquido in tutto il mondo. Se noi facciamo un paragone, un confronto di cosa è successo al prezzo dell'oro in questi ultimi vent'anni, basandoci su un'oncia che equivale a 31,10 grammi, vediamo che nell'anno 2000, se io dovevo comprare questa oncia di oro, 24 carati, dovevo spendere 300 dollari. A distanza di 20 anni, quindi a oggi, loro ha avuto un aumento, un incremento del 700%, ha toccato picchi di 2100 dollari. Quindi vediamo che l'oro ha veramente superato tutte le crisi ed è in continuo aumento il suo valore, cosa che non possiamo dire invece delle nostre monete, delle nostre valute, le monete fiat, come l'euro, come il dollaro, che sono sempre in decrescita, nel senso che grazie all'inflazione, grazie, purtroppo dovuto all'inflazione, la nostra moneta vale sempre meno, perdiamo sempre più potere d'acquisto. E lo vediamo tutti i giorni, eh? dalla spesa dei nostri carrelli a far benzina, per non pensare poi da qui in avanti ci hanno già annunciato eh, aumenti notevoli che faranno, sempre, faranno sì che il nostro potere d'acquisto del nostro euro sarà sempre meno. Inoltre l'oro, che è un prodotto che penso che tutti noi conosciamo, però non conosciamo determinate caratteristiche di questo prodotto e non conoscendo queste caratteristiche forse non riusciamo a capirne l'importanza. Ecco perché noi eh, lavoriamo con questo prodotto, anche perché è un prodotto che grazie alla legge 7 del 2000 è esente IVA. Siamo in un, viviamo in un mondo dove l'IVA ce la troviamo dappertutto. Spesso si, si sente anche dire alle persone: fra un po': ci tasseranno anche l'aria che respiriamo. Beh, l'oro 24 carati è esente, IVA non è pignorabile e non fa cumulo di reddito. Questo è una cosa molto importante per le famiglie, per noi famiglie italiane, ma per le famiglie di tutto il mondo. Io parlo dell'Italia perché abbiamo la nostra praticamente finanza, il, no, la, il nostro modo di dichiarare i nostri redditi. Nel momento in cui io devo compilare un modello ISE perché devo iscrivere un mio figlio all'università, ecco, se possiedo oro 24 carati, questo non entrerà a far parte dei redditi che io devo dichiarare. È una moneta universale, quindi la posso scambiare in qualsiasi momento e in qualsiasi posto nel mondo in cui mi trovo. È indipendente dal sistema bancario, anche questo è molto importante, perché la moneta, l'oro 24 carati, non subisce le influenze di terzi, quindi di tutto quello che è la politica economica di un paese o della politica economica bancaria. E questi sono fattori molto, molto importanti. Quindi i privilegi dell'oro 24 carati è sicuramente che è un bene rifugio, scusatemi la voce ma oggi manca un po', quindi è un bene rifugio, abbiamo visto che aumenta il suo valore nel tempo, cosa importantissima grazie al decreto numero 7 del 2000 è esente IVA, combatte l'inflazione perché mentre i nostri euro scendono l'oro aumenta sempre più e quindi mantiene il potere d'acquisto e quindi è moneta abbiamo avere oro vuol dire avere sempre moneta in tasca ma moneta che vale e quindi ci può assicurare una pensione di, dignitosa ci può creare la nostra sicurezza eh, finanziaria ecco perché è importante convertire la nostra moneta in oro 24 carati un tempo ci sembrava una cosa impossibile ora con la piattaforma Gigos Entrando nel sistema, entrando in questa azienda, noi abbiamo questa possibilità. Gli imprenditori più grandi, quindi le persone che hanno avuto successo, ma soprattutto due in particolare che fanno al caso nostro, imprenditori quindi come Mark Zuckerberg e Jeff Bezos, sono due esempi di grande successo. Queste persone hanno creato un progetto, si sono affidate alle tecnologie, si sono affidate alle gente, alla gente e sono cresciute in maniera esponenziale. Tutti conosciamo Facebook, lo usiamo tutti i giorni, oggi è diventato meta, e tutti conosciamo la potenza di Amazon, che è iniziato con un semplice negozio di libri per poi diventare il negozio più grande online al mondo. Questi personaggi ci insegnano appunto che... Eh, un business deve, per avere successo deve avere determinate compo componenti, deve avere innanzitutto un prodotto e un servizio che serva alla gente, deve avere un'azienda alle spalle ed avere un mercato. Ma non, non possono bastare queste tre cose per avere veramente un business di successo. Bisogna far sì che subentino altre caratteristiche come Un'azienda deve avere una storicità, deve, essere, deve esistere, deve avere piani di sviluppo, deve crescere, deve quindi continuare un certo percorso, deve essere sostenibile, ma il fatto che sia comunque un'azienda che cresce, è costante e persiste negli anni, vuol dire che è un'azienda sostenibile, perché vuol dire che ha messo in piano atti di sviluppo, atti, eh, appunto per crescere, per svilupparsi per aumentare il fatturato e quindi ingrandirsi. Deve essere anche tecnologica perché oggi come oggi un'azienda se non è presente nella rete globale quindi nel mercato online in internet può comunque crescere ma sicuramente crescerà in misura ridotta rispetto a un'azienda che è presente eh, nella rete oltretutto se noi ormai noi siamo in rete tutti i giorni queste tecnologie di successo sono cosa sono? Sono è un, un, un incrocio tra eh, le piattaforme che si avvalgono appunto della tecnologia vera e propria per esistere più la rete internet. Le piattaforme ora, ragazzi, fanno parte di, del nostro quotidiano in qualsiasi modo. Noi facciamo bonifici bancari, ormai in banca non ci dedichiamo più, acquistiamo, giochiamo, eh, condividiamo la nostra vita attraverso le piattaforme, eccetera, eccetera. E In più deve essere anche innovativa, perché un'azienda può avere tutta la storicità che vuoi, può essere sostenibile che vuoi, può avere tutta la tecnologia che vuoi, la migliore, ma se non si innova, non sta a passo coi tempi e quindi non anticipa un po' quello che è il futuro e non sta attenta a ciò che gli succede intorno, non può avere un futuro. Ecco, noi parleremo di un'azienda che presenta tutte queste caratteristiche. Infatti la nostra scelta è proprio sulla piattaforma Gigos. Crediamo in Gigos perché ha superato proprio la prova del tempo, lo vedremo, lo vedremo da, da, a, più avanti, ha dimostrato la sua affidabilità e qui ci propone un prodotto come l'oro che abbiamo visto per, per tanti motivi perché dovre, dovremmo avere oro, quindi noi abbiamo fatto la nostra scelta che vogliamo condividere con voi e vogliamo far conoscere anche a voi. Allora, vi dicevo appunto che questa azienda ha una storicità, infatti è nata nel 2000, eh, 2010 come un semplice negozio online di, oro 24, di vendita di oro 24 carati massima purezza. Nel corso di dieci anni si è innovata, ha messo in, pia, eh, in atto piani di sviluppo fino a diventare una old, nel, nel novembre del 2020 una holding internazionale con la società Global Success Management. Quindi è un'azienda che ha una storicità, ha una storia, è presente nel mercato globale, quindi in internet da 11 anni, quindi ha una grossa esperienza, è presente in 200 paesi in tutto il mondo, ormai in tutto il mondo, uti in tutto il mondo utilizzano questa piattaforma, e vanta 5 milioni di clienti e partner soddisfatti in tutto il mondo. In questa slide vediamo il nostro presidente e il nostro direttore dello sviluppo, Dimitri Asconov, mi perdoni la pronuncia, Gerardo Fusesi, che sono due personaggi reali io personalmente non li ho mai incontrati perché ho incontrato questa piattaforma quasi all'inizio del periodo delle, di tutta questa confusione del Covid, però molte persone che lavorano con me, compresi Carla, Matteo, Carla e Matteo, hanno avuto il piacere di incontrare negli eventi queste due persone che sono a capo di questa azienda e continuano a mettere in campo piani di sviluppo per dare la possibilità alle persone di creare veramente una sicurezza finanziaria e di far crescere l'azienda in cui loro hanno creduto assolutamente sì chiara e sono delle persone veramente speciali infatti non solo eh, abbiamo avuto l'onore e il piacere insomma di conoscerlo di conoscerli personalmente e eh, di avere formazioni direttamente da loro ma si mettono sempre a disposizione di tutti noi con delle in questo momento visto che insomma sappiamo benissimo che gli eventi live sono un po' stoppati dalla, dalla situazione mondiale e quindi comunque non ci siamo mai fermati con delle conferenze e streaming online direttamente con il nostro presidente. Quindi insomma, veramente a 360 gradi abbiamo supporto. Esatto, esatto. E, quindi eh. confermiamo tutto questo. Assolutamente. Okay. ok, quindi queste persone sono proprio le persone che hanno ideato, creato la piattaforma Gigos, sono persone che amano le persone e con questa slide vedremo, vediamo proprio nascere, vediamo tocchiamo con mano l'innovazione di questa azienda, perché la piattaforma online Gigos ha deciso di utilizzare un proprio protocollo sulla base della tecnologia blockchain, sviluppando così delle proprie monete digitali per darci la possibilità di entrare nel profittevole mercato de della DAIFA. Qua Matteo la pronuncia so che non è corretta. Vabbè, della, della DeFi, de cioè, DeFi. finanza decentralizzata. Se vuoi spiegarla un attimino tu questa certo. slide. Sì, più che altro ecco, per far capire un po' a chi ci ascolta, noi siamo abituati a, al mondo della finanza, no? ma finanza centralizzata tradizionale quello del sistema bancario ecco qua si è aperto un nuovo mondo un mondo parallelo della finanza chiamata appunto finanza decentralizzata dove non c'è un controllo come quello che c'è da parte delle banche ma c'è molta, eh, molta più sicurezza c'è molta più libertà non c'è tutta quella burocrazia ecco e la, la verità è che adesso in questo mondo parallelo qua girano trilioni di dollari eh Ecco che si stanno aprendo grosse opportunità, grandi opportunità per le aziende, ma anche per le persone, per i privati, per tutti coloro che riescono ad arrivare a queste informazioni. Ecco, ormai noi diciamo a tutti, cercate di informarvi su queste, su queste novità, perché queste novità, questa innovazione che vediamo in questo momento sarà il futuro. Okay? È talmente il futuro che adesso volevo, portare, volevo farvelo vedere. Prima stavamo leggendo un articolo, adesso non so se è una fake news, io mi auguro che sia una fake news, però vabbè approfondirò. Che un articolo dove diceva che queste, la criptovaluta sta prendendo talmente piede. Che le banche praticamente stanno pensando una sorta di ricatto che chi investe in cripto toglieranno il conto corrente. Forse faranno un favore, guarda. Eh, andiamo a vedere se è <ride> fa fake news, però, esatto. eh, cominciano a esserci in giro un po'. Tanto <ride> l'importanza che hanno queste monete, queste claro, cripto. Ti ringrazio. Eh, Abbiamo proprio a che fare con una piattaforma che cioè, l'evoluzione è proprio la, la parola d'ordine. Infatti, vedete. Diciamo, ha creato delle, la propria cripto e sta mettendo a disposizione a 360 gradi tantissime opportunità di guadagno. Infatti la, questa piattaforma nel momento in cui ha pensato proprio anche alla criptovaluta ha avuto la genialità di pensarne addirittura due. La prima è la ghost coin, che è la nostra moneta interna che ha un prezzo stabile, un GOS equivale a 50 euro, ed è la moneta che noi utilizziamo all'interno della nostra piattaforma per tutte le transazioni chi di noi l'ha provata ha visto la velocità, la semplicità col quale veramente le transazioni si possono fare quindi con tutto quello che ne deriva e allo stesso tempo per il discorso che facevamo prima insieme a Matteo eh, l'azienda vuole comunque essere presente anche nei prossimi vent'anni per cui ha capito il mercato dove sta andando senza tralasciare altri, gli altri suoi prodotti che continuano ad andare in parallelo ci sta dando, ci sta accompagnando in questo mercato da dandoci una mano, quindi nel modo più tranquillo possibile ha messo, ha creato la Gigo Coin, che entrerà appunto nella, in questo protocollo. Questa Gigo Coin ha un prezzo volatile: cosa vuol dire? Che ha un prezzo che è destinato a crescere in base alla, alla richiesta che ne verrà fatto. Vi dico solo che questa moneta è stata messa il 12, c'è stata presentata il 12 dicembre, valeva un euro. Oggi, a distanza di un mese, vale già 5,25 euro, quindi è a più il 500% in un solo mese. La richiesta è tanta, Fantastica. sicuramente sarà maggiore quando poi ci sarà il lancio. Adesso... Chiaro, dal momento che si affaccerà al mercato pubblico, quindi, verrà, quindi adesso in questo caso è per tutti coloro che fanno parte della piattaforma, quindi è ancora in forma privata, è una sorta di prevendita che abbiamo, e questa è la nostra fortuna dal momento che entrerà nel mercato pubblico, proprio a livello globale, lì diventerà interessante per chi già investe in questo tipo di prodotti, ma per noi sarà una grande occasione di profitto. ok? Diciamo che per gli amanti delle cripto, e non solo, è il momento ideale di acquistare questa moneta, perché come il titolo obbligazionario che poi vedremo dopo, L'azienda ci insegna che prendere i treni all'inizio è sicuramente molto più vantaggioso che arrivare alla fine, giusto? Esatto, Assolutamente esatto. sì, è così. Ok, ora andiamo a vedere i prodotti e i servizi che la piattaforma ci offre. Fantastico, no? <ride> sì, abbiamo... Allora, innanzitutto avendo dei prodotti eh, l'azienda sicuramente eh, prevede due, eh, delle figure, che la, una delle, di essa è il cliente sicuramente abbonato. Infatti il, un cliente, visto l'importanza dell'oro, visto comunque la crescita e la direzione che va questa azienda, decide di abbonarsi e diventare un cliente eh, privilegiato. Privilegiato perché? Perché attraverso l'abbonamento, che sono di quattro tipi, eh, abbiamo la Smart eh, che va da un minimo di 235 fino ad arrivare alla Line che è 885 euro, può eh, acquistare oro 24 carati con lo sconto meno l'8%, ma in più alti privilegi perché può bloccare il prezzo d'acquisto dell'oro, quindi può tenere sott'occhio il, il prezzo dell'oro e acquistarlo in un momento favorevole, può usufruire del cavo di sicurezza, insomma, ha il diritto di recesso di 14 giorni, insomma, eh, ottiene dei servizi sicuramente che gli permetteranno di essere un cliente abbonato ma soddisfatto. Poi abbiamo la cripto, la nostra moneta GigoCoin, che va per adesso è riservata alla piattaforma, ma sicuramente entrerà eh, nel mondo delle cripto, e ci garantisce un 43% annuo in cripto stessa. quindi anche questa è una percentuale veramente importante, non siamo abituati a vedere questi numeri nella finanza tradizionale. E in ultimo, non per ultimo e non meno importante, ma anzi importantissimo eh, il, il titolo obbligazionario, abbiamo detto che l'azienda è diventata una holding internazionale che ha sede in Canada e ha emesso dei titoli obbligazionari. Il mercato crede in questa azienda, quindi tutti gli organi eh, governativi, gli organi competenti hanno sicuramente eh, come si dice, eh, controllato questa azienda, mi hanno dato ok per emettere questi titoli obbligazionari. Allora, l'azienda ha già emesso una prima partita. La prima emissione è stata fatta nel 2017, è durata tre anni, è un titolo che è partito con un valore di 10 euro, oggi superiamo, adesso non ce l'ho sott'occhio oggi proprio completo, comunque abbiamo superato la grande i 200 euro. Ecco, Con questa seconda partita l'azienda ha rimesso una nuova partita di titoli, siamo partiti con un valore di 10 euro e oggi siamo su... Abbiamo siamo già su? superato i 50 euro abbiamo già superato, quindi è un titolo che si sta comportando molto bene perché l'azienda cresce, l'azienda fattura e questi titoli ci danno una rendita del 18% anno in titoli stessi, sono titoli garantiti dal gold standard, quindi vuol dire che sono garantiti da loro, abbiamo visto loro che cos'è, sono titoli che hanno un codice identificativo ISIN, quindi non stiamo, non stiamo parlando di un prodotto così campato per Naro, ma stiamo parlando di un prodotto finanziario rintracciabile e che ci permetterà il 31 dicembre 2025 quando questi titoli obbligazionari entreranno in borsa perché l'azienda ha un altro grande eh, progetto quello di entrare eh, in borsa con una procedura pubblica che si chiama AIPO quindi avremo la possibilità come dicevo il 31 dicembre con tutti i tempi di passare da essere obbligazionisti ad essere azionisti questo cosa vuol dire? vuol dire che potremo partecipare ai dividendi di un'azienda di, che vende oro 24 carati l'altra figura che è quella che più interessa a noi è quella del business partner quindi il business partner cos'è? chi è? è un cliente abbonato che ha deciso, oltre che di usufruire tutti i, i privilegi che comunque l'abbonamento gli dà in quanto cliente, ha deciso di guadagnare oro 24 carati. Quindi crede nell'azienda, ha deciso di promuoverla e di crearsi la sua attività e quindi raggiungere quel sogno della tanta eh, sicurezza finanziaria, che secondo sì, certo. me è la cosa che manca di più a tutti. Il ah, business accordo... Un cliente abbonato diventa un business partner facendo un accordo etico, quindi non c'è niente di, da firmare così, però ci si impegna ad essere etici, onesti e soprattutto dire le cose per come sono. Quindi non bisogna sminuire, ma non bisogna neanche ingrandire. L'azienda è già grande di per sé, i prodotti ci sono, le possibilità di guadagno ci sono, quindi abbiamo tutte le condizioni. Per far vedere alla gente che con un Gigos veramente la vita può cambiare. Il business partner, attraverso l'abbonamento, ha in più la possibilità di partecipare, appunto, ai programmi di marketing che gli promettono poi di guadagnare. Abbiamo il programma Goal Set che ci permette di generare bonus attraverso lo sviluppo di cluster. Il cluster è una sorta di tavole contabili che noi qua vediamo nella slide raffigurata in grigio, in viola, in azzurro e in giallo che non sono altro lo specchio delle nostre, degli abbonamenti. Ecco, questo è un sistema intelligente per contabilizzare le nostre raccomandazioni. No, tra l'altro i guadagni sono illimitati no? come, come abbiamo rappresentato in questa slide si parte da un minimo di 600 euro a 2004, ma essendo dei guadagni ciclici i guadagni possono essere illimitati tutto dipende da noi okay. poi abbiamo il programma Fractal che permette di generare dei bonus giornalieri attraverso i token che sono dei gettoni questi gettoni ci vengono rilasciati gratuitamente con l'acquisto di titoli ECN oppure con l'acquisto di GigoCoin, quindi della moneta cripto. Questi bonus eh, sono veramente veloci, lavorando con, le, con il programma, e sono disponibili in 48 ore. Allora, come possiamo noi attivarci nel programma Fractal? Allora, fino a dicembre, fino a che non scoprivamo la moneta Gigo Coin, noi accedevamo a questo programma Fractal acquistando i certificati, quindi i titoli obbligazionari, i nostri SN. Acquistavamo, ci sono dei pacchetti che qui vediamo, sono dei pacchetti, noi abbiamo messo dei pacchetti simbolici, quelli che per lo vanno per lo più, ma veramente l'azienda ha un sacco di opzioni. Eh, che può per tutte le tasche. tasche, giusto Carla? Tutte, eh. ah, cioè, sì. Ce l'è per tutte le tasche, per tutti, eh. insomma. Ok, quindi una persona accedeva attraverso. Adesso con la criptovaluta con questa moneta Gigo, l'azienda la, la, ci ha dato la possibilità di partecipare a questo programma acquistando la moneta. Noi acquistiamo delle monete con gli stessi pacchetti, che sono meno o meno speculari a quelli delle, dei titoli obbligazionari, Tenendo sempre in considerazione che nel momento in cui noi acquistiamo questi pacchetti, per quanto riguarda la Gigo, abbiamo la moneta e la cripto, abbiamo il 43% di interesse annuo e per quanto riguarda il certificato abbiamo un 18% anno in titoli. Per cui già sono dei, degli strumenti che già generano dei dei profitti a lungo termine, ma con questo programma Fracta noi possiamo generare dei bonus giornalieri disponibili in 48 ore in modo molto più rapido, più veloce. Volete aggiungere qualcosa? No, diciamo hai, hai spiegato bene in effetti esattamente come, come funziona. Ecco, adesso noi qui abbiamo, vediamo questa serie di pacchetti, ce n'è veramente tanti, vari tipi, ci sono talmente tanti strumenti all'interno della piattaforma per arrivare a crearsi una propria sicurezza economica, che veramente sta lì a spiegare tutti, cioè non basterebbero una giornata, delle ore. Eh, però Quindi... la, la cosa interessante, intelligente, che ci dà tante opportunità di guadagno e, insomma, veramente sia al passo con i tempi e anche, insomma, eh, molto interessanti, ah, no? Ehm. Poi parliamo. Eh, sia di cripto, parliamo di titoli, quindi la possibilità di diventare comproprietari di una piattaforma online di oro, quindi insomma Chiaro. una piattaforma prestigiosa e poi ci dà veramente l'opportunità, come già ha detto la nostra leader Chiara, di crearci una sicurezza finanziaria, che è una cosa insomma... Eh, che non ci insegna nessuno, no? la materia dell'educazione finanziaria non ci viene insegnata da nessuno, e la cosa bella anche di questa attività è che tutto questo si impara, quindi nessuno, eh, eh, magari poche persone hanno determinate informazioni, ma qui si ha la possibilità anche di impararle queste cose, ed è molto Interessante anche per sé. Sì, sì, diciamo che l'opportunità qua è per tutti: cosa che invece una volta cose del genere era solo per pochi, solo per gente che aveva grandi capitali. Qua invece è per tutti. Chiunque può iniziare anche dal, dalla base, però iniziare pian pianino a costruirsi, creare un percorso e quindi crearsi una certa poi indipendenza economica. Assolutamente sì. Okay. Poi abbiamo come tutte le aziende che si rispecchiano, quindi aziende che hanno tutta la voglia di stare con noi per tanto tempo, come non era prevedibile un programma di leadership, quindi un programma di carriera. Quindi noi attraverso il programma di leadership possiamo generare buoni passivi, ottenere dei premi in base poi al, al livello che si raggiunge perché è un'azienda che premia sempre ma premia anche abbastanza durante l'anno abbiamo visto le ultime, due, giusto, le ultime due promozioni che hanno fatto è un'azienda molto attenta a far crescere le persone e quindi con il programma di leadership noi possiamo raggiungere la vera libertà finanziaria perché abbiamo la possibilità di essere clienti e quindi già usufruire di tutti i benefici che l'abbonamento ci richiede abbiamo i programmi di marketing che ci permettono di guadagnare in modo attivo, ma col raggiungimento di questo livello, quindi arrivare a certo, al primo livello di, di carriera, noi iniziamo a generare anche buoni passivi e ed avere dei privi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui io divento leader, veramente io posso incominciare a guadagnare mentre sto dormendo, perché sono i soldi, è il lavoro che ho costruito prima che mi permette di guadagnare anche passivamente. I piani di carriera sono 15, come si vedono nella tabella. Si inizia dal primo... Poi non li abbiamo divisi in step perché comunque dal 2 al 5, poi qua subentrano anche dei tecnicismi che non sono importanti perché di questa azienda non è importante capire tanto come funzionano le cose perché vi assicuro che il funzionamento lo si capisce strada facendo, anzi è anche bello scoprirlo. Qui bisogna capire veramente la potenzialità che questa azienda ci offre. Sono, è un'azienda che comunque, come noi abbiamo qua la testimonianza di Carla e Matteo, lo, loro vivono di questo, per cui è un'azienda veramente che ci può far raggiungere la libertà finanziaria, quindi ci dà la possibilità di riappropriarci il nostro tempo e di crearci la nostra sicurezza finanziaria, che sono le due cose che ci possono permettere di vivere in modo sereno e quindi vivere sereno vuol dire anche avere un po' di salute in più, secondo me. Esatto, è esatto. tra l'altro la, la cosa... La cosa bella di, di questo piano carriera è che oltre appunto a guadagnare passivamente, si ricevono tanti premi, quindi insomma l'azienda ci permette di guadagnare con i suoi programmi marketing, ci permette poi di fare carriera e quindi ci permette di eh, guadagnare veramente in maniera illimitata e, e, ed è un sistema basato soprattutto su un sistema completamente meritocratico quindi non c'è mai una persona che guadagnerà sempre più di voi, perché magari ha iniziato prima, ma anzi c'è tutta la, la voglia poi di lavorare sempre meglio perché il nostro merito viene premiato, sì, veramente. Va in base all'impegno, no? Quindi l'impegno è premiato e quindi eh, ci sono veramente tanti incentivi anche su questo. Quindi se avete intenzione di fare un'attività e stare a mani concerte un'attività come questa vi di, diciamo subito lasciate perdere insomma, perché ma come tutte, attività. Le attività. No. No, come tutte le attività come tutte le attività come tutte le attività c'è forse da aggiungere che essere leader vuol dire essere un punto di riferimento innanzitutto per se stessi, poi per le persone con quali noi andiamo a condividere l'attività, quindi per il nostro team, ma è anche un impegno e una serietà che noi abbiamo nei confronti dell'azienda, per lo stesso motivo che ho detto del business partner, nel momento in cui ecco, con la leadership si hanno ancora più Vengono ancora più caricate questi, diciamo, questi sensi di responsabilità. Comunque, onestà, etica e professionalità devono far parte sicuramente della persona che vuole diventare leader e portare avanti questo piano di carriera. Esatto. che poi, tra l'altro, non abbiamo scelto a caso l'immagine. Ah, beh, Adesso ho cambiato l'immagine de... de... sì, di... de... in questa slide no? della persona che aiuta gli altri, quindi il leader è una persona che aiuta e supporta, cioè un vero leader fa questo, questo è, è quello che pensiamo e quello poi che traspare dalla filosofia proprio dell'azienda, quindi si aiutano le altre persone a crescere e il beneficio poi è di tutti, però ecco la... Una che poi l'ho detto sempre, no anche chi mi conosce lo sa, una delle, delle cose che mi ha fatto scegliere questa attività è proprio il fatto che, che adotta questa filosofia dell'aiutare gli altri, quindi veramente si possono aiutare tante persone perché è un'opportunità di guadagno che può aiutare tantissime persone, chiunque insomma voglia farlo e poi la genialità di questa azienda sta proprio anche nei programmi di marketing che ha messo in campo, esatto. che veramente noi guadagniamo nel momento in cui guadagnano anche le altre persone che vengono a lavorare con noi cioè ha messo, un sistema in, ha met, ha messo in campo un sistema talmente eh, geniale. geniale che veramente l'aiuto delle persone deve essere alla base perché io guadagno se guadagna anche le persone esatto. che lavorano con me quindi qui è importante aver voglia di fare, è importante aver voglia di cambiare. I mezzi ci sono, gli strumenti ci sono, spetta a noi e veramente di prendere questi treni subito. Quindi perché scegliere GIGOS? Perché ha 11 anni di esperienza nel mercato online, quindi essere 11 anni sul mercato globale equivale a essere come 40-50 anni in un'azienda tradizionale. Quindi sicuramente è un'azienda che può eh, vantare una certa esperienza. Abbiamo un prodotto sicuro di valore con popolarità storica, abbiamo visto tutto quello che riguarda l'oro 24 carati, ricordiamo alcune particolarità che ha questo prodotto come l'esenzione IVA grazie al decreto legge numero 7/2000, è una moneta universale indipendente dal sistema bancario, quindi è una moneta che aumenta sempre di più il suo prezzo, il suo valore e quindi è una moneta che ci può garantire il potere d'acquisto avere il potere d'acquisto vuol dire avere una sicurezza finanziaria in tasca acquisto di oro sicuro in modo molto vantaggioso tramite gli abbonamenti noi possiamo usufruire non solo dell'acquisto eh, con uno sconto ma possiamo avere una serie di privilegi poi abbiamo guadagni elevati rapidi e passivi per i partner, questo eh, si collega un po' a quello che abbiamo detto prima, guadagni elevati sicuramente ci sono nel momento in cui io decido seriamente di prendere questa azienda e farla come stile di vita, nel senso che siamo disposti a lavorare 40 anni per eh, eh, prendere una pensione, pensiamoci bene, qui magari in un annetto, due, tre, possiamo avere veramente grossi, grossi risultati. Poi io dico un anno, due o tre, ma potrebbero essere un mese, potrebbero essere due mesi, dipende un po' da ciascuno di noi, dal tempo che ci mettiamo e poi, essendo anche giusto dirlo, un'azienda eh, particolare, un'azienda con un prodotto particolare molto importante, è un'azienda che dobbiamo fare nostra, capirla, imparare, e quindi, però abbiamo tutto, perché comunque abbiamo i programmi di marketing sostenibili, Esatto. Abbiamo... Eh, non le dico in ordine perché mi viene il discorso. Abbiamo formazione online gratuita. Abbiamo un sistema, un eh, ok. metodo di lavoro che sono appunto gli strumenti che ci permetteranno di far diventare nostra l'attività. La, Quindi, nel momento in cui io ho una formazione online gratuita e essere in rete, cercare fonti di guadagno, cercare altre cose, tutti noi l'abbiamo fatto. Ci siamo anche resi conto di cosa vuol dire avere una semplice presentazione o partecipare a un webinar. Spesso dobbiamo spendere centinaia di euro. Qui abbiamo l'esperienza di chi come Carla e Matteo e tanti altri che fanno questa professione da anni e la fanno come proprio attività principale. Abbiamo la loro esperienza, la loro formazione e quindi è inevitabile la nostra crescita personale e professionale. È un'azienda che non implica autoconsumo nel momento in cui io mi faccio l'abbonamento, che è un abbonamento giusto perché ci permette, ci apre non una porta, ci apre un portone e mh, solitamente l'abbonamento lo si paga una volta nella vita perché poi con i guadagni diventa veramente che noi ci abboniamo una volta solo nella vita. Non implica qualifiche mensili, anche questo è un fattore veramente molto importante perché ci sono altre aziende che utilizzano il network marketing come mezzo di distribuzione, quindi per crescere il loro fatturato. Sono aziende sanissime, sono aziende importantissime, però purtroppo implicano eh, una qualifica quasi senza premenziere. Cioè devo raggiungere sempre un obiettivo per oltrepassare un certo livello. Ecco, in questa azienda non c'è, noi diventiamo business partner, c'è una condizione che prevede da due a tre ehm, Due, eh, condividere con due persone l'attività e la terza per poter accedere al piano leadership ma nel momento no. in cui io condiviso questa attività con queste tre persone io non ho più lo stress del mese dopo di dover fare, eh, niente io ho tutto il tempo di imparare, di crescere di capire bene l'azienda e di guadagnare prima impariamo, prima guadagniamo Abbiamo libertà di gestione nel nostro tempo perché comunque lo possiamo gestire come vogliamo, dove vogliamo e come vogliamo. Facciamo parte di una famiglia globale e di un business internazionale, siamo più di 5 milioni di partner in tutto il mondo, siamo presenti in 200 paesi del mondo, quindi più globale di così, penso che... <ride> non si possa dire altro ho lasciato qualcosa ragazzi no tra l'altro sì siamo sono 11 anni che è sul mercato la, la nostra attività quest'anno compirà 12 anni quindi insomma siamo veramente noi diciamo sempre siamo nel momento giusto e nel posto giusto mai come adesso poi in questo momento eh, dove eh, non ci sono certezze no e tante persone hanno perso il lavoro e magari sono anche un po rassegnate da questa condizione e anche impaurite anche magari da cose nuove ma come diciamo sempre l'informazione è fondamentale quindi informatevi perché esistono opportunità di guadagno come questa che vi, apri, vi apre veramente un mondo e vi permette di costruirvi qualcosa di importante che magari diversamente non, non conoscereste quindi eh, noi siamo qua per questo per informare E poi insomma abbiamo un prodotto come questo insomma che sono lingotti di oro puro 24 carati quindi più sicurezza di così no? giusto esatto. chiara giusto giusto quindi ci sono tante opportunità di guadagno, eh, se ha l'opportunità appunto abbiamo l'oro come garanzia, no? come sottostante certo. e poi si ha ecco, l'opportunità tramite la cripto, tramite l'acquisto dei titoli, insomma veramente, veramente approfondite perché è veramente una cosa da non lasciarsi scappare come iniziare? Dici come iniziare Chiara? Però, eh, abbiamo dimenticato un piccolo passaggio Carla, come Dici. possiamo trasformare i bonus, cioè no, quello che guadagniamo, come lo possiamo sì, trasformare? Esatto. Okay. Abbiamo dimenticato una slide, fa niente lo diciamo a voce Ah ok, allora, ok, i nostri bonus, Beh, aspettavo quella io, <ride> cioè, aspettavo <ride> quella. È, è la più Beh. importante Allora, noi possiamo convertire il nostro bonus comprando oro, quindi il, il, il eh, con i nostri guadagni noi potremo andare a acquistare oro possiamo eh, comprare i titoli obbligazionari dell'azienda possiamo acquistare a questo punto penso anche le monete GICO e sì. per ultimo cosa possiamo fare? Ah possiamo avere un bonifico bancario un bonifico bancario, Faccio bonifico fare un bancario. bancario. Esatto oppure trasformarle in coupon, in codice di attivazione, che sono quei tecnicismi che ormai fanno parte di tutte le piattaforme per monetizzare, per accelerare un per po' più anche più dinamico il lavoro tra esatto. di noi. Esatto. Quindi, se hai sentito questa presentazione e eh, hai capito, o meglio... Eh, hai captato, perché forse capire alla prima presentazione non è possibile, però hai, cap hai captato qualcosa di diverso da, da, da ciò che viene proposto in giro, senza togliere niente agli altri, ma questa è una piattaforma veramente unica al mondo e particolare, come puoi iniziare? Ti puoi registrare gratuitamente alla piattaforma online, per registrarti serve un codice ID quindi devi registrarti con un, codice, con un codice di affiliazione, cosa che fanno tutte le aziende come Amazon per partecipare a Prime e tantissime altre. Quindi un codice devi farti sponsorizzare da una persona, devi condividere questa piattaforma attraverso una persona. Leggi attentamente i termini e le condizioni, l'azienda che ce lo richiede, dobbiamo logicamente inserire i nostri documenti che ci identificano la nostra identità, la nostra residenza, perché l'azienda vuol vuole sapere chi per lei nel mondo lavora e si e propone il proprio nome, acquistare uno dei prodotti della piattaforma, fate queste condizioni, si può, ci si può connettere subito al sistema di lavoro, inizierai a lavorare con la squadra e iniziare a creare la tua sicurezza finanziaria. Quindi... Ci sono dei rischi? Io penso proprio di no. Abbiamo un prodotto all'avanguardia, abbiamo un prodotto che ci salvaguardia. Quindi, l'unico vero rischio sarà migliorare la tua vita. Esatto. Noi diciamo ci sono rischi, sì, uno ce n'è. Esatto. L'unico vero, vero rischio migliorare... sarà proprio quello di migliorare la nostra vita. Esatto. Il la... rischio, Il no? rischio da correre. È stato Bene, un piacere. Tanto... È stato bello... Andiamo a vedere sì. un po' di commenti. Sì, sì, sì, intanto, sì, intanto ti, ti facciamo i, i nostri complimenti, eh, perché sei stata bravissima proprio in maniera eccellente. E ma con due leader come voi, la crescita professionale personale, e personale. Vediamo, vediamo se c'è qualche e commento o se c'è qualche domanda. Diciamo, no, è che è un'azienda veramente, che il messaggio che io voglio dare è che, eh, tutto subito non si può capire ma non si può neanche cap capire l'importanza di questa azienda io forse l'ho capita veramente eh, con le ultime due promozioni perché c'è da dire una cosa che è un'azienda che oltre che a dare i premi a chi giustamente fa carriera perché non è un ente di beneficenza l'azienda deve crescere, deve fatturare per esistere, per essere storica, per essere innovativa e per darci la possibilità di continuare a crescere però fa di tanto in tanto delle promozioni che sicuramente sono volte a aumentare quello che è la sua potenzialità, ma aiutano tantissimo noi a crescere. Ecco, io forse l'ho capita in questi ultimi... Avevo già eh, annusato qualcosa, no? E quindi mi sono veramente resa conto di come veramente mi si chiede poco. Mi si chiede, a me cosa mi si chiede per arrivare a guadagnare? Di condividere una piattaforma che mi vende oro l'oro è meglio del mio euro quindi è, è, la, è nella mia testa che dovevo cambiare cioè io adesso ho la possibilità forse sembra una cosa assurda però io adesso penso quando prendo lo stipendio è ovvio sono dei passaggi che devono essere fatti pian pianino perché però io prendo un tot tutti i mesi e mi compro oro perché ho capito che non che prima non lo sapessi, ma non avevo la soluzione, non, non vedevo una via di uscita per fare migliorare. Io adesso i miei euro li posso trasformare in qualcosa. Mi tengo quello che mi serve per vivere, pian pianino mi faccio la mia riserva, pian pianino cresco, pian pianino guadagno e la, è così che la vita cambia. Quindi, se solo avete cap captato questo piccolo segnale e non avete, fa niente se non avete capito tutto, Però, lanciate, e fate azione perché a rimandare eh, sarà sempre uguale. Giusto? In effetti io posso dire Chiara, eh, purtroppo non c'è una grande cultura finanziaria sull'oro nel nostro paese, non se ne parla molto, già abbiamo visto il vantaggio dell'esenzione dell'IVA, no? che è davvero interessante, però ecco, non lo abbiamo detto, ma all'interno gli abbonamenti permettono a coloro che si abbonano appunto di anche fare degli acquisti vantaggiosi. Magari appunto arate all'interno eh, del sistema. Sì, poi quindi ci sono, vari, ci e sono vari modalità, varie quindi. modalità di acquisto molto sì. interessanti. Noi che sono in anche sul mercato. Sì, perché poi e in una presentazione non abbiamo spiegato tu, tutto, oh, certo. Eh, perché Ehi. altrimenti ci vorrebbe certo, tanto certo. tempo. Certo. Ha, Chiara ha fatto benissimo una panoramica di tutte le opportunità che offre questa piattaforma per guadagnare e per risparmiare anche e quindi eh, quelli che ha appena accennato Matteo sono dei programmi altrettanto validi che poi insomma chi vorrà approfondire potrà contattare Chiara e approfondire anche questo aspetto. Vabbè, andiamo a fare i saluti e vedere se magari c'è qualche domanda. Va bene dai ok se c'è qualche domanda rispondiamo. a allora, Buonasera Stefano. Buonasera Buonasera Iniat, buon anno, buon inizio. Che è un esatto, po più... buonasera. Ciao Franco. Franco Ciao, grazie. Buonasera, super... grazie. Buonasera Lucio. Buonasera. Il nostro Emanuele. San Emanuele. c'è Gaetano. Buonasera a tutti. tutti. Grazie Gaetano. <ride> Poi vabbè ci sono i nostri saluti. Raffaella. Ciao, ciao Raffaella, Raffella. Ciao, Raffella. Raffella, ciao per me, buona Orietta Bucossi, ciao uh, Orietta, ah, leggo, leggo una domanda ah, Chiara, vai, adesso vai, vai. la vedrai a breve, c'è Pallino Vitali che dice come si fa ad aderire, Pallino mettiti in contatto uh, in privato con la nostra Chiara e così ti spiegherà nei dettagli come si fa ad aderire. Ecco io, Orietta Bucossi, scusa Orietta, non so se fa parte di Gigos, se è stata invitata da qualcuno. Sì, o... sì, fa parte sì, di Gigos. che sì, sì. okay, io non conosco tutti. Certo. Andiamo, aiutami un po' Fra, Fran. Vai avanti. Allora, aspetta, sto guardando i commenti da qui. Ehm... Dov'è Orietta? Dai, un no, po' vicaso. Eh. Eh, beh, ma certo, certo, vai avanti, vai avanti. Sono <ride> ah, okay. scritto, poi c'è Paolina, Pallina Adesso non lo conosco, questo signore, e oh. poi più, più giù ha messo un commento chiedendo come si fa ad aderire. Ah, è proprio Pallino, ok. Complimenti, siete fantastiche ragazze, grazie. Comunque, ti ha risposto Carla, mi puoi scrivere in privato sei, sei presente a questa presentazione senza aver avuto un altro invito da un'altra persona esatto. certo, ovvio <coughs> mm? anche Irina non vede sì. l'ora di sposare questo progetto sì. ottimo, Irina un Guarda, Irina, se posso darti un consiglio fallo al più presto possibile siamo in una fase fino al 31 di gennaio di diciamo di varie promozioni ancora insomma c'è ancora un'ottima un possibilità poi soprattutto con la moneta Gigo che sta veramente crescendo perché c'è proprio una richiesta perché comunque è un prodotto che eh, è una eh, cripto eh. che andrà e eh, prenderla a meno costo avrai più benefici certo, certo. ah ok Marietta, sì, Marietta la mia ospita Irina mi perfetto tempo. Ah, ottimo. Ah, certo, okay, ok, perfetto. Certo. Va bene, di domande ulteriori non ce ne sono più. È stata una bella presentazione. Beh, devo dire, inizi... una bella serata. È stato... Sì, C è stata bravissima, Chiara, come sempre. Ha abbiamo... iniziato bene l'anno e cioè, grazie a tutti, insomma, i presenti nella diretta, grazie a tutti i complimenti e a tutti gli intervenuti. E, insomma, chi ha ascoltato questa questa presentazione ho invi invitato delle persone ad ascoltare, ringraziate chi vi ha invitato ad ascoltare perché vi ha dato l'opportunità di conoscere una grande opportunità, e soprattutto poi spiegata da una grande persona e una grande leader come Chiara. Esatto. Posso dire l'ultima cosa che dicevamo certo. in una slide riguardo al discorso che hai fatto tu prima dell'informazione perché noi, è, vero, è vero noi non siamo educati finanziariamente ma non per colpa nostra è perché è una, è una materia che non ci viene insegnata come hai detto tu Carla prima no? però è tramite l'informazione tramite i consigli delle persone che noi possiamo imparare ad essere informati e la disinformazione proprio a livello finanziario è quello che ha messo a K.O. un po' tutti noi italiani che ci siamo trovati in questo periodo di crisi molti si sono trovati senza reddito e quindi questa, il non sapere, questa ignoranza, passatemi le, il termine, ma io stessa finché non ho conosciuto Gigos non sapevo di tante tante cose e quindi vivevo nella mia ignoranza. Ecco, l'informazione è quello veramente che vi può aprire le porte. Informatevi, ma poi agite, fate azione, perché con i mai però non andiamo da nessuna parte, lo vediamo, no? coi i mai però, quello che ci sta no. intorno, cosa sta succedendo. Bene, Va bene, bene, dai, se io starei qui ore buonasera a tutti È un piacere. grazie a tutti buonasera e alla prossima grazie, alla prossima. Alla prossima, grazie, lunedì, grazie Chiara grazie un bacione grazie Chiara ciao, ciao a tutti